Buonasera. Buonasera a tutti, allora eh, intanto ringrazio il dottor Paolo Dancona dell'Istituto Superiore di Sanità che mi accompagna oggi nel corso di questa eh, lettura del bollettino quotidiano. Partiamo dal dato dei guariti, oggi registriamo 213 nuovi guariti che porta il totale dei guariti a 1.258. Per quanto riguarda le persone affette da coronavirus registriamo un incremento di 2.214 nuovi casi, attualmente i positivi sono 12.839, 5.036 sono in isolamento fiduciario volontario a casa, 1.153 sono in terapia intensiva, il dato è sempre fermo, è il 10% delle persone affette da coronavirus, il numero delle persone ricoverate in ospedale è 6.650, eh, il numero dei deceduti è eh, di 188, il 98% dei deceduti da inizio dell'emergenza ha più di 68 anni e il 67% dei deceduti da inizio emergenza ha delle patologie pregresse. Per quanto riguarda le forze in campo, eh, abbiamo oggi più di 4.600 uomini, rispetto a ieri quindi c'è un incremento di oltre 2.100, per l'esattezza 2.159 uomini e donne impiegate nelle attività di assistenza alla popolazione, per quanto riguarda il sistema di protezione civile. Ovviamente qui non sono censiti i numeri del personale sanitario che Ancora una volta ringraziamo come ringraziamo tutti quanti gli altri che sono impiegati per fronteggiare l'emergenza e, e sono numeri veramente importanti. I numeri sono, il volontariato siamo sui 1.700, strutture operative 2.700, personale del Dipartimento 240. È proseguita l'attività relativa alla installazione all'esterno degli ospedali di tende per il pretriage, registriamo 515 tende in totale con incremento di 53 rispetto a ieri. Per quanto riguarda la distribuzione dei dispositivi di produzione in, individuale, ehm, abbiamo già distribuito oltre 4 milioni di dispositivi, come sapete già da ieri ma oggi abbiamo distribuito oltre 1.200.000 mascherine, abbiamo una distribuzione quotidiana che noi contiamo di implementare quanto prima che va dal milione al milione e mezzo di mascherine al giorno e sono stati distribuiti, sono in come sapete, i ventilatori nei giorni scorsi, i 325 a cui si aggiungono altri 116 che sono in distribuzione nelle regioni Lombardia, Marche e Veneto e a seguire ovviamente ci saranno le ulteriori forniture. Voglio ricordare che in queste ore CONSIP sta aggiudicando una importante gara per quanto riguarda la fornitura di DP, una gara eh, di oltre 200 milioni di euro che si è conclusa e quindi a breve avremo anche gli esiti, sono fornitura, guanti, camici e tutto ciò che serve eh, per eh, il supporto alle attività degli operatori sanitari. Il, eh, in conclusione vorrei ricordare eh, una esigenza che ci è stata segnalata da molte associazioni, che noi facciamo nostra e la rilanciamo. L'importanza di donare il sangue. Eh, in questo periodo si sta registrando una contrazione del fenomeno della donazione del sangue, sappiamo che la donazione del sangue è fondamentale, la donazione del sangue avviene in assoluta sicurezza quindi facciamo un appello a tutti di continuare a donare il sangue che è fondamentale per salvare le vite umane. Io mi fermerei qui per quanto riguarda i dati di oggi, avrete le tabelle, ve le abbiamo già date, quindi i dettagli li potrete avere dalle tabelle che vi abbiamo fornito, vi, eh, mi fermo qui e, eh, e mi rimetto alle vostre domande insieme con il collega Dancona. Cristiano Bormioli, Agenzia Nova. Una è una domanda per il dottore dell'Istituto Superiore di Sanità. Se oggi è possibile avere qualche informazione in più rispetto alle morti accertate effettive per coronavirus, anche perché oggi l'ospedale Spallanzani ha chiarito che una delle vittime conteggiate in realtà è deceduta per patologie pregresse molto gravi. L'altra domanda che io vorrei fare ha un carattere sociale, perché oggi la Caritas ha lanciato un appello. Eh, si dice rest io resto a casa, però solo a Roma per esempio ci sono 8.000 persone, che una dimora non ce l'hanno, i senza tetto e su questo eh, cosa si farà, eh, come si prenderà carico di queste persone perché comunque eh, sono più deboli rispetto a questa situazione. Grazie. Partirei io dal dato dei senza tetto e poi lascerei la parola sulla eh, risposta al collega dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tema dei senza tetto e di come fornire un'adeguata assistenza è un tema che noi abbiamo già trattato da tempo nel comitato operativo e lo abbiamo anche oggi ribadito, voglio ringraziare la Regione Lazio, l'assessore D'Amato che era in collegamento stamattina con noi, il collega della protezione civile. Ho chiesto espressamente alla Regione Lazio, al, ai comuni, di organizzare, di trovare delle strutture per fornire un'adeguata assistenza a chi è senza tetto. Quindi, questo è un appello che voglio rivolgere, anzi ringrazio l'occasione della domanda per rivolgerlo a tutte quante le amministrazioni di organizzare a livello territoriale delle strutture per l'assistenza dei senza tetto e prego do la parola al collega del, dell'Istituto Superiore di Sanità per l'altra domanda. Grazie. Per quanto riguarda la, la mortalità, come voi sapete l'Istituto Superiore di Sanità sta cercando di approfondire i motivi e i fattori di rischio per la, per la mortalità attraverso lo studio delle cartelle cliniche. Attualmente in istituto ne sono arrivate 70, quindi è ancora poco per poter fare una eh, vera analisi e quindi produrre dei risultati. Però allo stesso tempo stiamo cercando di eh, spiegare meglio, quindi lo faremo eh, nei prossimi giorni, il perché appaia una mortalità così elevata eh, rispetto ad altri paesi, sia la mortalità che invece il, lo, stato, eh, lo stato dei pazienti che appare essere più critico, più severo in Italia rispetto alle esperienze in altri paesi. Voglio fare una integrazione rispetto al discorso della donazione del sangue proprio per garantire la massima sicurezza. Eh, invito tutti coloro i quali vogliono donare il sangue di mettersi in contatto con i centri trasfusionali, con i centri di donazione eh, per prendere un appuntamento. Su base eh, di appuntamento ovviamente sarà eh, Garantirà ancora di più l'esigenza della sicurezza. Sì, una domanda per Dancona sul farmaco, lo leggo perché non me lo ricordo, Tocilizumab, questo farmaco antiartrite che è stato sperimentato a Napoli. Voi avete... Qualche... No, non mi occupo di terapia. Io sono un epidemiologo, non sono un clinico. Ah, ok, quindi eh, nessuno dei due può rispondere su questa domanda? No, io dico una cosa io perché ne abbiamo parlato nel corso delle varie riunioni e, e, e credo che ci sia in atto anche da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco ci siano in atto degli approfondimenti, quindi su questo non vi voglio dare delle anticipazioni che tra l'altro non ho ma so che si sta mh, facendo uno studio sotto questo profilo e credo che a breve, presto, nel giro di qualche giorno o al massimo una decina di giorni si potrà avere un riscontro sull'uso di questi farmaci. Abbiamo letto tutti quanti di questo farmaco che è stato utilizzato dall'ospedale Cotugno di Napoli che è stato giudicato eh, utile e, e, e proficuo per eh, superare la fase del, della malattia. Quindi vedremo, oh, e mi auguro molto a breve, di poter tutti quanti apprezzare questi studi che si stanno facendo. Luca Laviola dell'ANSA. Eh, la questione delle fabbriche eh, dovrebbero riaprire ma in molti stabilimenti gli operai hanno paura per la propria sicurezza. Eh, non c'è il rischio che diventino dei focolai nuovi e quali misure bisogna prendere concretamente per cercare di evitarlo? Allora sulle fabbriche e, e sulla filiera produttiva come quella della filiera dei servizi essenziali, eh, lo stesso comitato scientifico ieri sera vi avevo parlato dell'uso delle mascherine, si è pronunciato oggi, mi auguro tra oggi e domani, mi auguro che insomma, quanto prima possa esserci anche un provvedimento del Ministero della Salute che chiarisce eh, l'utilizzo delle mascherine. Il principio è che non c'è bisogno della mascherina se si mantiene quella distanza di un metro eh, in caso di attività lavorative o di rapporti eh, che si intrattengono quindi la distanza è la regola per la quale si può non utilizzare la mascherina. Nell'ipotesi in cui nelle attività lavorative non si riesce a mantenere questa distanza vanno consigliato e vanno utilizzate le mascherine, su questo bisogna essere chiari. Buonasera, buonasera Giorgia Sodaro di Cronos. Volevo chiedere, so che la scelta è demandata alle regioni, ma secondo lei sarebbe opportuna in questo momento una eventuale drastica riduzione del trasporto pubblico locale? E poi la seconda domanda, se come mezzi di trasporto la metropolitana è più rischiosa dell'autobus, diciamo, come, oppure se non c'è differenza. Allora, sulla prima domanda io credo che ci sono delle realtà eh, locali e quindi la scelta è rimessa per l'appunto ai territori, non entro nel merito delle scelte, saranno chi ha la responsabilità di gestire i territori a dover dare indicazioni e prendere queste scelte. Per quanto riguarda la metropolitana e, e l'autobus francamente credo che per quello che ne so io sia esattamente la stessa cosa e che quello che conta è la distanza tra eh, il, i passeggeri dell'autobus e i passeggeri delle, della metropolitana. Il, il tema è sempre quello di eh, limitare al massimo gli spostamenti e se proprio necessari mantenere le distanze che sono eh, previste a scopo assolutamente precauzionale per evitare la diffusione del virus. Buonasera, eh, Angela Caponetto, ReNews24. e Le faccio una, a lei, Commissario, una domanda riguardo ehm, il cambiamento che c'è stato eh, nelle ultime 24 ore ed è un cambiamento eh, che ho vissuto personalmente e che penso tante persone hanno vissuto nell'arco di, di queste ultime ore, a partire dalla mezzanotte di ieri fino ad oggi. Eh, camminare per strada, passeggiare per strada e con eh, il proprio marito compagno è un cane o un bambino, cioè portare a spasso qualcuno, è diventato un reato perché io personalmente sono stata fermata da una pattuglia della polizia alle 23.30 di ieri sera, e che mi ha detto che rischiavo il 650 perché avevo portato il mio cane a far pipì al parco con mio marito accanto. Allora, eh, questa cosa, eh, chiaramente pubblicata sui social, ha scatenato, eh, non dico il panico, però eh, varie eh, reazioni. È possibile capire cosa realmente possiamo fare e come possiamo sentirci eh, un po anche un po' più liberi di uscire, ovviamente sempre mantenendo le distanze e mantenendo le giuste norme di sicurezza attuali. Allora io credo che noi dobbiamo fare un sacrificio tutti quanti in questo periodo che è stato definito ed è stato dato. La regola principale è mantenere le distanze anche in famiglia, io mi sono permesso di impormi delle regole eh, anche in, in casa eh, e, e quindi eh, credo che sia nell'interesse di ognuno di noi. Eh, e, e, e questo è la cosa fondamentale, è chiaro che eh, anche le valutazioni saranno delle valutazioni eh, adeguate da parte delle forze dell'ordine però se la regola è non, eh, non uscire o, o uscire lo stretto necessario bisogna avere una valida ragione per uscire sicuramente eh, portare a spasso il cane perché deve fare bisogno è una motivazione secondo me valida L'importante è evitare gli assembramenti, io mi permetto di consigliare, di, di eh, mi rendo conto che nella famiglia c'è una promiscuità e una vicinanza che si tende anche ad allentare le barriere difensive che ognuno di noi ha, eh, un po' di prudenza sana non fa male a nessuno. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti.